1 novembre 1993 entra in vigore il Trattato sull'Unione Europea siglato a Maastricht il 7 febbraio 1992. Nasce così l'Unione Europea, costituita da tre pilastri, la comunità europea, la politica estera e di sicurezza comune e la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale. We'll